Vado a farmi una doccia. Ah, aspetta, Sophie. Ho dimenticato il faccio in bagno. Ok, adesso puoi andare. Ah, Angela, io hai presa la piastra. Tranquilla, Cami. È la prima cosa che ho messo in valigia. Ah, oh, meno male, non uso la tua. Ragazze. Sì, sì, sì. Venite qua. Cosa c'è? Cosa? Ma cosa? Guarda. Chi è stato? Smettetela di fingere? Io sicuramente non sono stata Non farei mai una cosa del genere E poi lo sa anche Cecilia Eravamo con mio padre a casa mentre preparavamo le valigie Ma guarda Angie, secondo me non è stato nessuno di noi Magari qualcuno di invidioso Di invidioso? Sì Invidiosa di noi. E poi scusate, chi è che scrive così male? Almeno la Angi potrebbe tanto. Però la penna rosa. <ride> Ma che dici? Un tocco di classe. Ceci, perché mi guardi? Secondo me non stava guardando nessuno in particolare, Angie. Ah, a me sembrava di sì. Perché? Ti senti chiamata in causa? Perché? Dovrei? Ah, non lo so, questo dovresti dirmelo tu. Aia! Dittigio in famiglia! Manuel, per favore. Famiglia mi sembra un parolone. Mm -hmm. Scusate... Secondo me dovremmo concentrarci sul messaggio del biglietto. Non è possibile che una persona come Angelica scriva una roba del genere. Al massimo qualcuno, tipo... Sofia? E io? Beh, <ride> mi sembra chiaro, no? Non voglio mica accusarti, però lo sappiamo tutti come sei fatta. Sei sempre per le tue. È ovvio che qualche dubbio venga. Giusto? Giusto? Ma raga, dove siamo? In tribunale? Sinceramente non capisco questo accadimento contro di me, cioè... Perché avrei dovuto scriverlo io? Sophie, effettivamente tu non parli spesso con noi. Uh, sentite, non dimentichiamoci che il biglietto potrebbe averlo scritto qualcuno di esterno. Per metterci l'uno contro l'altro, e se così fosse, sta ci sta decisamente riuscendo. Esatto! Esatto, Manuel, non è il momento. E poi non mi sembra giusto prendercela con Sofia soltanto perché... Perché? Cosa? Mm, perché sei una timidona, Sofì? <ride> A me più che timida sembra che non gliene freghi niente di stare con noi, vero? A me, questa sembra una conferma. Di cosa state parlando? Sofì, niente di che. E perché ti comporti in questo modo? Io non mi sto comportando in nessun modo. Cosa stavi dicendo prima? <ride> Raga, basta, sembrate marito e moglie. Sbaglio o siete a disagio? C'è qualcosa che dovete dirci? Perché ti vergogni? Sofia, per favore. Raga, magari torniamo a parlare del biglietto. Appunto, è proprio di questo che parla il biglietto. Smettetela di fingere. Come al solito devi intrometterti. E come al solito devi darmi contro. Ma cosa vuoi da me? Io vorrei soltanto un rapporto normale con te. Vero, Kami? Vero, diglielo anche tu! Diglielo che io ci ho provato! Ma io... Cosa c'entra adesso? Cami, di che sta parlando? Vi accorgete di quello che state facendo? Ci stiamo rovinando la vacanza? Dite che sono io ad isolarmi e quando si parla di me ci mettete due secondi a cambiare discorso. Forse perché non c'è niente di interessante da dire. Beh, non peredu. Lui mi sembrava interessato alle nostre serate. Vabbè, raga, non. mi sembra nulla di che. Se non è nulla di che, perché voleva tenervelo nascosto? Io non lo so! Non lo so, l'ho fatto anche per te! Era per non metterti in imbarazzo. Ma incapaggio di quanto pensassi. Sei veramente uno stronzo. Senti, chi parla? Raga. Ci stiamo solo facendo del male. A proposito, perché non torniamo al discorso che stavamo facendo prima? Veramente? Quando dicevo dei tentativi che ho fatto con Angelica. Di che tentativi parla? Di niente, dice cazzate. Cazzate? Tu mi avevi promesso che mi avresti aiutato a ricostruire un rapporto con lei. Non è vero. E anche se forse non avrei potuto. Tu e tua madre vi siete piazzati in casa sua e tu godi pure nel fare la cocca di suo padre. Non ti facevo così falsa, credevo fosse tua amica. Io le ho chiesto dei consigli perché mi volevo riavvicinare a te, Angelica. Ma a quanto pare ci ha preso in giro per tutto il tempo. Di che consigli starvi parlando? Per esempio, uh, di quando abbiamo festeggiato il tuo compleanno, il primo tutti insieme. Le ho chiesto un consiglio su che torta prepararti e la mia aveva consigliato la torta... La, la torta alle mandorle, ma lei sapeva benissimo che tu sei allergica alle mandorle. Non ci credo. È la verità, Camilla. Dai, Angie eravano piccole mi sembrava veramente una cazzata una cazzata? sarà stata anche soltanto una cazzata ma siamo partite da una torta di mandorla a non riuscire a fare un discorso senza litigare a quanto pare dobbiamo ringraziare te perché lo hai fatto? l'ho fatto per te Angie lo sai benissimo che è una parassita e invece tu saresti una bella persona scusate ma Edu invece? è un infame Esattamente come te. Dovreste uscire insieme. Adesso basta! Sono affari miei con chi mi vedo! Io lo sapevo! Non dovevo andare da questo cazzo di biglietto! E invece dovremmo ringraziare chi l'ha scritto! Appunto, era ora di finirla con queste false pazzetà. No, invece no! Certe cose era meglio non dircele! Io preferisco saperlo se la mia migliore amica è una stronza! Ma almeno saremo rimasti amici! Ragazzi! Cosa state facendo? Ragazzi! Dove state andando?